Buongiorno a tutti. Eh, grazie ad Alberto Ardizzone eh, ancora una volta per l'invito, eh, purtroppo quest'anno eh, non sono lì con voi eh, a discutere e confrontarmi sui temi della giornata aperta sul web, eh, tuttavia eh, nella speranza di provare a dare un utile contributo eh, mi è piaciuto comunque esserci eh, sebbene nella modalità eh, virtuale che le nuove tecnologie ci consentono, eh, per provare mh, a fare quello che... Eh, mh, è ormai da un po' di anni il mio compito da un lato provare a tracciare le principali tendenze della normativa, quello che è successo nel corso degli ultimi 12 mesi, tanto in termini di intervento del legislatore quanto in termini di interpretazione e di applicazione concreta delle norme e dall'altro però anche provare a lasciarvi con qualche indicazione su quello che ci attende, sul what's next, come dicono gli anglosassoni e proverò a farlo in questi pochi minuti che ruberò eh, del vostro tempo, della vostra giornata, eh, quindi da un lato eh, cercando di spiegarvi e di illustrarvi quello che vi aspetta, quello che ci aspetta nel corso del prossimo anno e dall'altro provando a fare il punto su ciò che invece è successo eh, dal nostro ultimo incontro, rispondendo eh, ad alcune delle tantissime domande eh, che sono arrivate per le quali vi ringrazio perché eh, il bello della giornata aperta sul web è che anche i relatori come me imparano eh, eh, grazie allo scambio, eh, e grazie alle domande alle interazioni eh, che, eh, che vengono sviluppate. Questo video poi eh, verrà, immagino, caricato sul canale di YouTube di Porte Aperte sul Web e mi auguro che possa rappresentare ulteriore inizio di discussioni che poi ci saranno anche online, quindi vi invito a superare il limite della mancanza di interazione immediata con delle domande utilizzando i canali che tutti voi già conoscete, in primis l'infaticabile Alberto. Dunque dicevamo, cosa ci aspetta? Proviamo a guardare oltre, guardiamo oltre e se guardiamo i mesi che ci separeranno dal prossimo eh, porte aperte sul web ehm, il ehm mio pensiero è quello che saremo impegnati soprattutto, sarete impegnati soprattutto e ancora ehm, dalla normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Eh, vi sono una serie importante di decreti attuativi, di norme già vigenti, in primis il codice dell'amministrazione digitale, eh, che finalmente, sia pur tardivamente, eh, consentono ad alcuni obblighi di diventare effettivamente operativi. Eh, pensiamo alla fatturazione elettronica, cioè l'obbligo per tutti i fornitori della pubblica amministrazione ehm, di inviare fatture in modalità esclusivamente elettronica. Eh, ebbene, si tratta di un obbligo di legge dal 2008, ma le eh, regole tecniche sono arrivate soltanto nel 2013 ehm, e la sperimentazione, o meglio, nella, ehm, eh, la fatturazione elettronica vera e propria partirà a partire eh, dal 6 giugno del 2014 per le amministrazioni centrali eh, e il processo eh, si chiuderà entro il marzo del 2015. Eh, si tratta di una eh, novità eh, perché in, in eh, origine il processo avrebbe dovuto chiudersi entro il giugno del 2015, ma il governo Renzi con il decreto legge 66 del 2014, il recentissimo decreto IRPEF, eh, tuttora in corso di eh, conversione in legge, ha deciso di anticipare questo termine. Si tratta, a mio avviso, a prescindere dalle l'importanza pratica, tanto per fare un numero la fatturazione elettronica significa risparmiare un miliardo di euro anno per la pubblica amministrazione italiana, quindi solo un anticipo di tre mesi eh, può essere comunque molto importante dal punto di vista economico e eh, a mio avviso rilevantissimo dal punto di vista eh, psicologico e del messaggio. Eh, la digitalizzazione non è un processo da cui si torna indietro, la digitalizzazione è un processo che semmai viene anticipato. Eh, ma a prescindere ed oltre alla fatturazione elettronica oltre ai pagamenti elettronici oltre eh, all'identità digitale oltre all'anagrafe nazionale della popolazione residente che è un altro processo che dovrebbe arrivare a maturazione entro il 2015, importantissimo per tutti coloro che abbiano bisogno di trattare i dati dei cittadini, quindi sappiamo perfettamente la rilevanza eh, e quanto abbia inciso eh, l'effettiva eh, esistenza finora eh, di una base dati funzionante davvero e funzionale delle anagrafi, eh, il vero tema è quello proprio della digitalizzazione degli uffici intesa come eliminazione della carta e gestione dell'informatica. E già perché eh, il 3 dicembre del 2013 sono stati firmati due DPCM, due regolamenti, il regolamento sul protocollo e il regolamento sulla conservazione non mi sono sbagliato non ho parlato di protocollo informatico perché il protocollo è necessariamente informatico ogni qualvolta parliamo di protocollo mh, parliamo di protocollo informatico e così già dal 2004 ma le nuove regole tecniche aggiornano eh, le precedenti regole quindi ci impongono di cambiare di aggiornare i nostri sistemi di protocollo con tutto quello che questo significa eh, tanto in termini di approvvigionamento quanto in termini di procedure ma si esce eh, e questo è il bello delle nuove regole tecniche dalla logica per cui il protocollo informatico significhi solo sostituire un registro cartaceo con un registro informatico. Ad essere informatizzata è tutta la procedura di gestione dei documenti, quindi significa anche implementazione dei fascicoli informatici e dei flussi informatici all'interno degli uffici. Quindi significa far sparire finalmente fascicoli cartacei e carte sulle scrivanie nostre e di quelle dei nostri collaboratori. Ovviamente, come corollario a questo principio, c'è il secondo decreto, sempre del dicembre del 2013, che come il precedente è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale a marzo del 2014, e quindi già entrato in vigore, che prevede la conservazione dei documenti informatici ovviamente soltanto in modalità digitale. Quindi il quadro che noi dovremmo gestire nel corso dei prossimi mesi è questo, è quello di originali che devono essere non più fatti in carta firmando e eh, timbrando, eh, ma originali che devono essere documenti informatici sottoscritti elettronicamente, archiviati digitalmente, inviati via posta elettronica o via PEC e pubblicati in, in forma accessibile sui nostri sui nostri siti web. Ovviamente questi documenti, lo sappiamo, tutti i documenti delle pubbliche amministrazioni devono essere conservati per tempo nel termine, eh, per il termine di legge eh, in modo tale da garantirne sempre eh, la integrità, il rispetto della normativa in materia di riservatezza dati personali e ovviamente eh, in modo tale da garantire eh, la loro accessibilità. Eh, queste norme hanno eh, alcuni mesi, affinché hanno un termine di alcuni mesi, 18 per le norme in materia di protezione, 36 per la norma in materia di conservazione affinché tutte le amministrazioni si adeguino. Attenzione però a non ridursi all'ultimo momento perché adeguarsi a queste nuove norme significa approvvigionarsi delle tecnologie giuste eh, compatibilmente con le nostre risorse, quindi questo può essere un tema, può essere un problema per noi, eh, ma allo stesso tempo eh, significa anche ehm, cambiare i nostri modelli organizzativi e quindi cambiare i flussi all'interno dell'amministrazione dell eh, e quindi rivedere tutti quelli che sono i provvedimenti, gli atti organizzativi e i regolamenti, quindi il termine di 18 mesi, il termine di 36 mesi sono dei termini appena necessari per innescare questi processi in realtà complesse come quella dell'amministrazione scolastica. Quindi la priorità nel corso dei prossimi mesi sarà sicuramente quella del back office, quella di digitalizzare le procedure, di digitalizzare i documenti. Ovviamente qui veniamo invece a quello che è stato, la digitalizzazione impatta tantissimo in, te, in tema di trasparenza, in tema di pubblicazione. Quante volte parlando con eh, DS, DSGA mi è capitato di eh, sentirmi dire ah ma questo decreto 33 ci complica terribilmente il lavoro. Eh beh, Probabilmente il decreto 33 introduce dei nuovi obblighi e quindi da questi nuovi obblighi eh, scaturisce del lavoro ulteriore, se non altro in sede di prima applicazione, ma uno dei motivi per cui ehm, la sensazione è quella di lavorare eh, di più o comunque di affaticare di più, eh, deriva dal fatto che abbiamo provato a gestire eh, una norma scritta per un'amministrazione digitale, molte volte in uffici eh, che di digitale hanno ben poco o che continuano eh, a girare eh, per la gran parte sulla carta. Eh, il presupposto delle norme in materia di accessibilità, di pubblicazione all'albo e di decreto 33 è quello di un'amministrazione digitale, un'amministrazione che lavori eh, utilizzando protocollo informatico, originali informatici e un sistema di conservazione eh, efficace ed efficiente. Veniamo al nostro eh, tema clou anche per cominciare eh, dalle domande che ci sono state fatte. Eh, le prime, eh, forse le più cospicue, riguardano il decreto 33, la croce e dirizia degli istituti scolastici. Il eh, punto eh, Esistono ancora una serie di open points sull'applicazione del decreto 33, ma eh, un eh, punto che possiamo portare assolutamente a casa come consolidato è che il decreto 33 si applica integralmente, sia pure con i dovuti distinguo, alle amministrazioni scolastiche. A mio avviso e se lo ricorderà sicuramente chi ha avuto modo di parlare con me in questi mesi, non poteva essere altrimenti, non poteva essere altrimenti perché nell'ambito soggettivo di applicazione del Decreto 33 è chiaro, all'articolo 11 si parla di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1,2 del 165 del 2001, cioè del testo unico sul pubblico impiego, in cui sono, come lo ricorderete, ne ricomprese le le scuole di ogni ordine grado, gli istituti scolastici di ogni ordine grado. Eh, quindi mh, si applicano alle scuole tutti e tre i macro adempimenti previsti dal decreto 33. Quali sono questi tre macro adempimenti? La nomina di del un responsabile della trasparenza, la predisposizione di un programma eh, triennale per la trasparenza e l'integrità e la pubblicazione sul web dei contenuti minuziosamente individuati dal decreto. Su questo facciamo qualche eh, specificazione. Il responsabile della trasparenza ci deve essere necessariamente, eh, ci deve essere necessariamente perché laddove c'è un obbligo il cittadino eh, ha necessità di avere un punto di riferimento che deve essere doverosamente interno all'istituto anche in omaggio al principio dell'autonomia scolastica, eh, la soluzione che eh, in attesa di ulteriori indicazioni eh, che arriveranno, che stanno per arrivare dal MIUR eh, e dall'autorità nazionale anticorruzione sembra proprio essere quella che il responsabile eh, per la trasparenza debba essere il dirigente scolastico, eh, con buona pace eh, di tutti gli orientamenti contrari che nel corso dei mesi si erano succeduti eh, e che poggiavano su una identificazione del responsabile della trasparenza con il responsabile per la prevenzione della corruzione. Eh, pare che il Ministero abbia eh, fatto chiarezza eh, affermando che dobbiamo tenere con riferimento agli istituti scolastici distinte le due normative, quindi di distinti discorsi relativi ai due responsabili. Eh, per il responsabile della trasparenza non si applicano tutte quelle eh, pregiudiziali relative al livello eh, del dirigente o relative all'assenza di situazioni di, ehm, di rischio eh, gestite dal momento che il responsabile della trasparenza ha di fatto il principale obbligo, quello di coordinare il procedimento di pubblicazione sul web eh, dei dati, documenti e di informazioni. Eh, il secondo eh, macro adempimento è quello della predisposizione di un programma triennale, per la trasparenza in cui di fatto descrivere eh, quali sono i contenuti, eh, quali sono le modalità con cui noi eh, adempiamo al decreto 33 e identificare le modalità ulteriori. Anche in questo caso, l'orientamento è quello di ritenere che anche gli istituti scolastici debbano redigere il programma sui cui contenuti si pronunceranno, sui contenuti tipo ANAC e MIUR, ma ovviamente non è possibile pensare di gestire la trasparenza in un istituto, in un'organizzazione mediamente complessa senza un documento. Il terzo tipo di adempimento è invece quello di pubblicare tutti i dati previsti dall'allegato A, ovviamente soltanto le informazioni di pertinenza di istituti scolastici, non dovremmo sicuramente inserire i dati eh, relativi alle informazioni ambientali oppure quelli eh, alle strutture sanitarie. Ehm, a questo punto dobbiamo fronteggiare due domande sul decreto trasparenza, eh, la prima è le priorità, da dove partire? Beh, Secondo me la priorità eh, è quella eh, relativa a, a qual è il check, cosa abbiamo pubblicato, c'è tutto, ci manca qualcosa? Eh, la seconda eh, per eh, uscire da una logica dell'emergenza, anche quella legata all'adempimento a VCP del 31 di gennaio, la mia idea è quella di provare per quanto possibile ad essere schematici e quindi utilizzando come base la tabella allegata alla delibera Civit 50 del 2013, quella cioè del programma triennale delle linee guida per la predisposizione del programma triennale, provare ad individuare per ciascuna delle informazioni qual è il soggetto responsabile della produzione dell'informazione e conseguentemente della sua pubblicazione. Questo ci aiuterà ad oliare meccanismo in cui ciascuno contribuisce in modo ordinato al popolamento della sezione e all'aggiornamento del sito. La eh, seconda eh, domanda è quella relativa eh, a cosa ha funzionato e cosa no e a quali sono le mh, opportunità offerte dal decreto. Eh, innanzitutto il decreto trasparenza eh, è sicuramente problematico perché eh, sembra avere dietro di sé un concetto unitario di pubblica amministrazione, eh, perché mh, prevede adempimenti unici che si applicano per tutti, laddove noi eh, abbiamo quotidianamente esperienza di un'amministrazione che non può essere trattata in un modo unitario perché la pubblica amministrazione non esiste esistono le pubbliche amministrazioni anche tra istituti scolastici anche tra comuni amministrazioni che hanno lo stesso livello non sono omologhe per numero di utenti per complessità del territorio quindi questo è sicuramente un ostacolo che noi dobbiamo trovarci a fronteggiare però abbiamo, ha funzionato del decreto 33 sicuramente il fatto che in solo un anno come vedete è riuscito a porre un tema il tema della trasparenza. Certo c'è stato eh, un oiato tra la fuga in avanti di molti che sono anche lì, che hanno visto come una sconfitta quando il Ministero ehm, ha provato a eh, dare un po' più di tempo a chi era rimasto indietro, ma in realtà io non la vedo in questo modo, la vedo semplicemente come una implicita ammissione che chi era andato avanti, chi aveva lavorato duramente, aveva fatto bene perché quella era la direzione, quindi in questo caso secondo me sono premiati e non penalizzati coloro che sono andati avanti. E perché hanno capito che il decreto 33 non è una norma d'approccio burocratico, cioè non è soltanto l'ennesima vessazione normativa di un legislatore ma il tentativo di ridare credibilità alla pubblica amministrazione e quindi utilizzare i diversi adempimenti, in primis il programma triennale per la trasparenza, non come l'ennesimo documento da copia e incollare vedendo quello che ha fatto un altro istituto, ma cercando di utilizzarlo davvero come documento di procedura per spiegare in modo efficiente e in modo chiaro ai nostri utenti che noi siamo trasparenti, che noi siamo efficienti, che come si dice dalle mie parti facciamo le nozze con i fighi secchi, eh, ormai è una cosa che ci può riuscire soltanto se gli facciamo vedere i dati, soltanto se gli facciamo a vedere le informazioni, allo stesso tempo utilizziamo quel documento eh, per vincolare la nostra struttura al rispetto di una serie di importanti standard. Vengo poi agli ulteriori temi, eh, c'è una domanda relativa All'accogenza del dominio.gov.it è una domanda ricorrente. Io su questo rimando agli atti, nel senso che eh, davvero mi sembra eh, molto eh, increscioso che ci sia ancora questo tema e questa resistenza. Eh, la obbligatorietà di un dominio.gov.it per tutte le amministrazioni di cui all'articolo comma 1 del 165 eh, ci viene fornita dalla direttiva mh, Brunetta, numero 8 del 2009, eh, del Ministro per la pubblica amministrazione e, e la semplificazione. Eh, non vi sono dirette, questo è vero, non c'è scritto che chi non ha un dominio.co.it ha eh, delle frustate sulla pubblica piazza, però ehm, innanzitutto io vedo numerosi vantaggi, quello di avere eh, un dominio certificato, dopodiché potrebbero esserci delle sanzioni indirette, e cioè, eh, quando le norme parlano di adempimenti che dobbiamo fare sul sito istituzionale, non danno la definizione di sito istituzionale, eppure in tutta una serie di altri provvedimenti normativi, in primis la direttiva 8 del 2009 c'è scritto che il sito istituzionale è quello col dominio Punto go, punto quindi di fatto c'è il rischio che davanti ad una contestazione anche giudiziaria eh, potrebbe venire fuori, ripeto utilizzo il condizionale perché non abbiamo precedenti in materia ma eh, dobbiamo attribuire comunque un significato alle norme, eh, c'è possibilità che qualcuno ci dica che l'albo se non è sul dominio.co.it, la sezione amministrazione trasparente se non è sul dominio.co.it, non ha l'efficacia prevista dalla norma. Ehm, altri temi sono quelli eh, relativi eh, ad esempio alla eh, pubblicazione eh, degli scrutini eh, per quanto riguarda eh, sull'albo sull dell'istituto. Su questo ehm si è eh, affermato, il garante privacy è affermato eh, in una serie di documenti che già abbiamo diffuso ma possiamo riportare che i voti eh, dei compiti in classe, dell delle interrogazioni, delle esiti degli scrutini eh, o degli esami di Stato sono pubblici eh, e quindi queste informazioni eh, sono soggette ad un regime di trasparenza eh, e il loro regime di conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'Istruzione. Ovviamente sono necessarie, anche nel caso della pubblicazione telematica alcune cautele eh, e quindi è necessario, è necessario evitare di fare riferimento a informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, ad esempio eh, con il riferimento a prove differenziate o altro, tali dati non dovranno essere riportati mh, in, quanto, eh, in quanto pubblicato. Vi sono poi delle domande relative eh, alla eh, pubblicazione, eh, all'albo di documenti che ci vengono da altre fonti eh, che non sono in linea con la normativa in materia di accessibilità. Eh, su questo eh, come dire, è, è sicuramente appunto apprezzabile che chi riceve un documento provi il più possibile a renderlo rispondente eh, al, ehm, alla normativa vigente, eh, dobbiamo però affermare un principio eh, evitando di aggravare quello che è il lavoro degli uffici, ehm, per cui io posso garantire, posso essere chiamato a garantire l'accessibilità eh, e quindi la conformità dei documenti che produco direttamente, quelli che mi vengono inviati da fonte, anche gli uffici pubblici, eh, posso provare nei limiti delle mie disponibilità tecnologiche di tempo ed organizzative a farlo, ma non vi sono assolutamente tenuto, mi rendo conto che questo crea un tema all'utenza e quindi è eh, necessario fare pressione nei confronti di chi eh, tali, eh, tali documenti produce senza cautela eh, sull'accessibilità. Eh, altre domande sono quelle relative al registro eh, elettronico, quali sono le cautele e quali sono le priorità? Beh, eh, sul registro elettronico dobbiamo stare assolutamente attenti su due profili, il primo, stiamo parlando di un atto pubblico e quindi dobbiamo ehm, stare eh, attenti a che si tratti di un sistema informatico che tenga assolutamente traccia degli accessi in maniera sicura, eh, che quindi ehm, abbia una gestione di profili e di autorizzazioni eh, compatibili con la normativa vigente, in particolar modo il codice dell'amministrazione digitale. Eh, nulla ci vieta, e qui rispondo ad un'altra domanda, di poter gestire questo mh, prodotto eh, internamente, è ovvio. Eh, che mh, sarà molto più semplice eh, rivolgersi ad una delle diverse soluzioni presenti sul mercato ehm, che eh, oltre a garantirci aggiornamenti ci consentono anche di scaricare sul fornitore una serie di rischi di obsolescenza e di sicurezza eh, normativa, eh, ma beh, di più se noi siamo in condizioni di poter incidere o di poter far pressione possiamo privilegiare quei fornitori eh, che ci garantiscono contrattualmente la rispondenza alle norme, ad esempio eh, in tema di conservazione, oppure eh, che hanno sviluppato questi sistemi mh, già eh, in modo compatibile con la normativa in materia di riservatezza dei dati personali. Con riferimento alle comunicazioni scuola-famiglia, io anche in questo caso c'è una domanda specifica, ci sono due domande specifiche, rimando al fatto che gli istituti possono sicuramente utilizzare posta elettronica, posta elettronica certificata, laddove vi sia un'elezione di domicilio da parte delle famiglie, da parte dei genitori, può essere utilizzata altresì una riservata sul sito dell'istituto e questa è una delle cautele che noi consigliamo caldamente. Perché consente con poche risorse a disposizione di poter beneficiare di grandi vantaggi. Ovviamente, attraverso la riservata, io potrò avere sia la comunicazione dell'Istituto nei confronti della famiglia, tanto potrò avere con piena validità legale, ai sensi degli articoli 64 e 65 del Codice dell'amministrazione digitale, le comunicazioni da parte degli utenti nei confronti della pubblica amministrazione. Ovviamente dovrò stare attento, non basterà una iscrizione e una registrazione unicamente telematica avrò bisogno di un'autenticazione strong e quindi di un riconoscimento degli utenti eh, fisicamente prima di eh, assegnargli le credenziali. Dopodiché eh, abbiamo eh, delle domande relative eh, alla gestione eh, della... Ehm, del CIG, eh, collaboratori e consulenti, eh, confermo l'orientamento per cui non c'è necessità di CIG. Questo lo confermano anche eh, la, eh, le FAC sulla tracciabilità eh, pubblicate sul sito dell'autorità di vigilanza in materia di contratti pubblici. Eh, medesima, eh, medesima raccomandazione è desumibile dalle medesime FAC eh, per quanto riguarda le cosiddette, eh, le cosiddette minute spese. Eh, finisco. Eh, nella speranza di essere stato nei tempi ma soprattutto di aver dato risposta eh, con eh, la ehm con altre due domande, la prima sono le responsabilità del webmaster, eh, responsabilità del webmaster eh, che non è responsabile del procedimento di pubblicazione, eh, non, sono, eh, no, non sono censite dal, dal legislatore, eh, quindi bisognerà capire di volta in volta qual è il conferimento dell'incarico che, eh, che viene dato eh, al, al docente eh, o al soggetto esterno, eh, Quindi do, dovremmo ben capire qual è l'incarico, se l'incarico è soltanto quello di preparare un sito eh, ovviamente o di preparare delle pagine, eh, il tema sarà sempre le specifiche che noi diamo, eh, quindi eh, quando daremo queste specifiche dovranno essere chiare eh, e dovranno essere soprattutto rispondenti alla normativa vigente. Allo stesso tempo ehm, non potrò, se non lo nomino eh, espressamente responsabile del procedimento di pubblicazione, eh, dire che eh, il webmaster è anche responsabile dei contenuti che vengono pubblicati sul sito. Eh, poi magari sul punto l'amico Roberto Scano presente sicuramente sarà in grado di darci eh, delle, ulteriori, ehm, delle ulteriori specificazioni. Da ultimo eh, parlo di un tema che mi è particolarmente caro e cioè quello del diritto d'autore, ehm, perché eh, esiste da qualche tempo eh, un regolamento Agicom dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni eh, che ehm, prevede delle norme in materia del diritto d'autore online, cioè prevede che il titolare di un'opera dei diritti su un'opera protetta in caso di violazione online dei propri diritti, quindi di riproduzione e di riutilizzo non autorizzato. Questo significa che dovremmo fare particolare attenzione visto che non è più necessario, non sarà più necessario andare di fronte all'autorità giudiziaria, ma si un piccolo procedimento precontenzioso eh, che è oggetto di contestazione ma non ve la faccio particolarmente lunga, eh, è necessario per evitare che eh, il sito dell'istituto sia oggetto di richieste per i contenuti prodotti eh, è particolarmente utile ehm, che all'interno eh, del, dell'istituto tanto i ragazzi quanto i docenti che preparano questi contenuti che verranno pubblicati eh, siano ehm, educati eh, ad utilizzare bene eh, il materiale che trovano in rete e siano educati a non compiere dei comportamenti che possono eh, porre esporre l'istituto al rischio di contenzioso. Eh, da questo punto di vista sarà semplice eh, provare eh, a utilizzare e riutilizzare non soltanto materiali, prodotti e eh, penso a fotografie, penso a immagini, penso a testi, penso a musica direttamente eh, all'interno dell'istituto applicandoci poi la licenza che vorrete, meglio se è aperta, meglio se è una creative commons, eh, ma eh, quando si riutilizzano contenuti altrui ad andare a vedere le licenze quindi privilegiare i siti di immagini copyleft eh, o se devo inserire o con creative Commons, se devo inserire delle immagini, poi magari l'amica Catebol eh, che è presente potrà darvi ulteriori, eh, ulteriori chiarimenti, eh, oppure lo stesso per la musica, siti come Giamendo eh, da saccheggiare liberamente se ci servono eh, dei contenuti eh, per eh, finalità diverse da quelle lucrative. Bene, Spero di non avervi annoiato, probabilmente sono stato lungo con i tempi, ma era tanta la voglia eh, di eh, partecipare a questa festa che la giornata aperta sul web provando a farvi sentire il mio punto di vista. Eh, quello di qualcuno che vi parla di diritto e quindi, ahimè, non di una cosa eh, assolutamente semplice, ma allo stesso tempo prova a dirvi eh, che la via per un'appia digitale, per un'appia veramente eh, trasparente, è possibile ed è sostenibile eh, e, mh, lo dice eh, il figlio di una eh, docente, sebbene in pensione, ehm, il futuro della scuola, eh, tanto in termini di amministrazione, tanto in termini di eh, struttura educativa, eh, è quello di mostrare più all'avanguardia di tutti gli altri livelli amministrativi. Grazie ancora per l'invito e buona giornata a tutti.